Ciao a tutti oggi prepareremo la torta alla menta il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo 00, zero fecola di patate sciroppo di menta uova olio di semi di girasole o di semi di arachidi yogurt alla vaniglia zucchero semolato vanillina lievito per dolci e sale andiamo il via alla ricetta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 sul fondo del boccale posizioniamo la farfalla aggiungiamo le uova chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 3 Adesso aggiungiamo lo yogurt. Lo sciroppo di menta. E l'olio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. A questo punto rimuoviamo la farfalla dal boccale. Riposizioniamo il boccale e aggiungiamo la farina.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 e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Trasferiamo il composto in uno stampo del diametro da 24 a 26 cm che abbiamo precedentemente imburrato. Facciamo cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 40-45 minuti circa. Verifichiamo la cottura facendo la prova con uno stecchino. La torta alla menta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta alla menta. Grazie e alla prossima ricetta.